Che cos'è l'Enterprise 2.0? Eh, contrariamente a quello che molti manager e anche eh, molte aziende ancora pensano, l'Enterprise 2.0 non è tanto l'introduzione di social software o social media all'interno dell'azienda, anche se questi strumenti chiaramente sono gli abilitatori e non è tanto neanche la trasposizione del 2.0 all'interno dell'impresa. A mio avviso è molto più profondamente un rinnovamento dei meccanismi di, di, di management, dei meccanismi interi, interni di funzionamento delle aziende per far fronte ad un insieme di sfide che stanno emergendo dal mercato. Quali pensi che siano i maggiori ostacoli eh, su questa via? Inquadrando l'enterprise 2.0 e più complessivamente quello che ormai si definisce social business, eh, proprio sotto la lente del cambiamento del change management, gli ostacoli sono tantissimi perché andiamo a toccare delle pratiche, delle abitudini, eh, delle situazioni di comfort in cui manager ma anche tutti gli altri eh, dipendenti si eh, sono trovati negli ultimi 10, 20, 30, 40 anni. Quindi sono resistenze legate alla scarsa conoscenza delle potenzialità, resistenze tecnologiche. C'è un'enorme resistenza poi concettuale, veramente di management e leadership, stiamo dicendo che il potere viene restituito alle persone. Tutte queste resistenze e eh, rischi, possono essere affrontate durante, durante il progetto, quindi di fatto non sono queste che minano il successo del, del progetto. Eh, il, pro, il successo del progetto è, è minato molto di più da un management che, che non capisce eh, dove il mercato sta andando e dove le aziende stanno andando. Per quello che riguarda la comunicazione interna alle aziende, eh, sì. mi sapresti spiegare un po' meglio com'è il quadro della situazione attualmente per quanto riguarda questo aspetto? Sì, tutte le organizzazioni di una certa dimensione oggi ancora lavorano per silos. Il problema è che questi silos introducono delle enormi barriere alla circolazione dell'informazione, alla reattività delle risposte verso l'esterno e alla stessa possibilità di dare l'organizzazione in un'ottica customer centrica. Eh, chiaramente, questi silos impediscono uh, all'organizzazione di fornire un'unica esperienza. Uno dei concetti più importanti del social business, del social CRM è proprio quello di creare un'unica interfaccia, un unico asse che eh, riorienti tutte le attività customer facing che, che l'azienda eh, esegue. Qual è la tua eh, visione di quello che dovrebbe essere il social CRM? Il social CRM esiste. Eh, nel senso che esistono dei, delle necessità che stanno emergendo grazie alla spinta dei social media e da un nuovo ruolo che i consumatori hanno eh, rispetto all'azienda e quindi l'azienda in qualche modo deve prendere atto di queste conversazioni che non necessariamente la includono e possibilmente trarne eh, beneficio Social CRM non è mettere su una pagina in Facebook o neanche lanciare una community eh, o neanche fare social media marketing o social media monitoring, è un nuovo approccio di coinvolgimento del cliente in un'ottica più trasparente, più bidirezionale, più onesta. Uh, pensi che sia quantificabile effettivamente il, eh, il valore di questo tipo di eh, ambassador diciamo, per l'azienda? Ma sono messi, allora eh, proviamo a spiegarci, Io non credo che esista un ritorno dell'Enterprise 2.0 o un ritorno del social media marketing, come non c'è un ritorno del telefono o della mm. mente. Si tratta semplicemente di approcci, approcci che devono essere declinati rispetto ad una strategia e degli obiettivi di business. Il tema non è la collaboration, ma che cosa fai con la collaboration e quanto riesci a legare questi, questi approcci alla vita, al contesto e agli obiettivi del, dell'organizzazione e questo purtroppo è qualcosa che manca sul mercato, vediamo sempre più brand esporsi sui social media per poi vedere la pagina che non attira utenti, che non, non, non, non su un contenuto di interesse, è semplicemente l'ennesimo canale in broadcast, one way, con messaggi pubblicitari eh, a cui l'azienda ci ha abituato nei decenni scorsi, fatto in questo modo eh, giusto per dire ci siamo anche noi, ma forse è, è più controproducente che, eh, che è efficace e utile all'organizzazione. Secondo te appunto in quest'ottica la necessità di essere social prima all'interno per riuscire ad esserlo con i propri clienti, eh, pensi che um, questo tipo di approccio possa portare a un'effettiva degerarchizzazione delle aziende? Il tema della distruzione delle gerarchie o, se vogliamo, della decentralizzazione del potere decisionale, chiaramente è un tema che si ritrova in tutto il management moderno. Eh, la realtà è che l'Enterprise 2.0 non necessariamente propone una distruzione delle, delle gerarchie. Eh, a questo punto, quale livello di maturità hanno raggiunto, per esempio, le intranet? Si, si comincia a parlare, e si parla già da un po' di tempo, di Intranet 2.0. Anche qui stiamo vivendo una fase di eh, redesign, ripensamento della intranet tradizionale eh, da uno strumento top down per la comunicazione del management, dell'organizzazione, della corporate verso i dipendenti a un ambiente in cui sempre più le persone possono lavorare. Quindi esistono degli strumenti per svolgere attività in modalità self-service eh, day by day e in cui le persone possono anche collaborare. Eh, però anche qui spesso è un percorso accidentato, è un percorso che richiede più un'evoluzione culturale che un'evoluzione della, della tecnologia, le tecnologie sono disponibili, la verità è che eh, il rischio più grande non è la sicurezza, non è eh, il far trapelare delle informazioni delicate, non è eh, quello che le persone possono scrivere nelle piattaforme, la grande difficoltà, il grande rischio è che dentro queste piattaforme non entri nessuno. Quindi eh, ciò che le aziende, tantissime aziende che si sono lanciate in questi approcci eh, riscontrano è che eh, magari questi approcci non funzionano non perché c'è un'eccessiva partecipazione, ma perché non c'è proprio partecipazione. Qual è la paura che eh, il top management ha eh, riguardo all'adozione di questo genere di strumenti? Ma secondo me la paura è duplice. Da una parte c'è un tema... Di consapevolezza su, sui benefici. Eh, buona parte dei manager obiettivamente dicono di avere altre priorità. La seconda paura è quella del, del controllo: quindi, eh, di non saper gestire quello che potrebbe succedere in azienda.